Buongiorno, sono Laura Antichi. Oggi vi voglio uh, presentare Woklet per uh, aggregare risorse. Ci colleghiamo al sito woklet.com. Questa è uh, la mia dashboard. Bisogna registrarsi, l'ho già fatto. E volevo dirvi che è un'applicazione free per aggregare risorse, testi, eh, multimedia, video, link in collezioni eh, tematiche. La creazione può essere eh, partecipata dalla collaborazione di altri utenti. Non si limita solo alla eh, raccolta di link e informazioni, ma permette di eh, commentarle e di valutarle attraverso l'inserimento di testo che serve per introdurre le eh, risorse. È possibile aggiungere alla nostra Uh, worklet, il nostro woklet dei uh, collaboratori, cosa troviamo nell'interfaccia di Woklet? La casella search, e quindi um, per cercare degli woklet, uh, uh, il bottone woklet e vedete qui le, i, i woklet che sono stati creati dai vari utenti e a poi nei tre puntini possiamo vedere che mm, abbiamo eh, la possibilità di visualizzare il nostro fabrica, eh, profilo eh, di vedere gli spazi che abbiamo creato, il nostro account e ehm, poi abbiamo anche a disposizione le uh, app, le applicazioni, da scaricare eh, sul, sui nostri dispositivi a uh, mobile. Ora ritorniamo in Home. In Home, uh, uh, come vedete, abbiamo uh, la possibilità di scaricare l'estensione Download the free Walklet browser estensione per Chrome. F eh, Firefox e Edge nella parte sinistra della finestra abbiamo l'insieme delle collezioni dei bookmark e dei gruppi di collezione per molto semplicemente si uh, va in a create a new uh, collection perché adesso noi partiremo creando una collezione con il più. Inserisco una cover image, la posso fare eh, uploadandola dal, eh, dal mio computer, upload an image oppure choose, choose from, from a library. Upload image, quindi la vado a eh, prendere, prelevare, questa, apri, ecco questa è l'immagine che ho scelto, quindi mh, mi sta bene, potrei anche come vedete modificarne l'ampiezza, save, questa quindi è l'interfaccia ora vado a mettere uno sfondo a questa immagine principale agendo alla si mia sinistra sulla rotella e eh, mh, clicco su uh, add e background image e questa volta la posso scegliere from library dopo la posso modificare quando eh, ho voglia prendiamone una così a caso che ci sembra che ci soddisfi e vedete che mh, quindi è stata inserita anche questa mh, aggiungiamo un titolo alla nostra collezione quindi ho scritto il titolo descrivo eh, eh, do una descrizione di formazione posso anche scrivere altro e eh, do, do subito il DAN poi una volta dato il DAN come vedete vado in edit collection per poter andare avanti ad aggregare risorse e clicco sul più con il più ho la possibilità di incollare un, un indirizzo di aggiungere del testo, di aggiungere un video YouTube un tweet, un bookmark, un'immagine, uploadare un pdf eh, a, a mh, uploadare un documento da Google Drive da OneDrive eh, e eh, anche inserire eh, un video da eh, Flipgrid quindi ottima l'integrazione e la possibilità di integrazione eh, con eh, Flipgrid eh, ok il, allora vado uh, sul più sul più voglio aggiungere del testo e eh, aggiungerò in, in effetti uh, come testo modulo 1 modulo 1 del corso posso dare una eh, formatazione, innanzitutto lo allineo al centro e eh, do dal momento di un titolo il, eh, do anche l'intestazione eh, lo stile di intestazione come vedete posso comunque eh, eh, eh, aggiungere delle note, del, degli highlight e eh, mh, le, eh, ricercare con eh, Google, come vedete, ecco, però eh, non mi porta a, a altri eh, dei risultati. Ritorno in Ocklet. Come eh, vedete, posso anche inserire se voglio un link. Mi basta per il momento aggiungere questo e quindi vado in uh, Done okay, quindi l'intestazione uh, testuale della, della, eh, della parte del modulo 1 è fatta, quindi posso ritornare indietro eh, a editare, se uh, non uh, mi piace posso anche, come vedete, cancellare di seguito aggiungo le altre risorse relative al modulo 1, potrei dare una descrizione più dettagliata, ad esempio del modulo 1, editando il principio della trasmigrazione e del cambiamento clicco ora su uh, Done e vedete comparire il uh, modulo 1 con uh, poi il uh, testo che ho appena inserito posso aggiungere adesso mi è venuto in mente di aggiungere anche un'immagine che rappresenti il modulo 1 upload image quindi la vado a, a scegliere tra le mie immagini. Ne avevo salvato una, questa. Apri. E Quindi che faccia un po' da intestazione a, a poi la i materiali del uh, modulo 1 ecco quindi l'immagine che è comparsa modulo 1 praticamente una descrizione del modulo 1 adesso aggiungo il primo uh, materiale alla, a questa raccolta a questa collection e a, uh, quindi... Aggiungo un link, è una presentazione, come vedete, slide share e quindi faccio done. Questa presentazione, come vedete, mi è scappata sotto, ma niente paura. Il modulo, adesso andando in Edit Collection, il modulo 1, titolo, lo posso spostare trascinandolo sopra. Ecco, fatto. Quindi questa è praticamente, come vedete, l'organizzazione dei materiali. Posso cambiare il layout della, mh, di questa raccolta. Ad esempio, eh, ora sono in questa visualizzazione di Media View. Potrei scegliere un Compact View un grid view o un mood board proviamo con grid view e vedete che l'impaginazione è più uh, diversificata sicuramente è diversificata ecco questo per quanto riguarda poi le, le prime... La prima aggregazione di contenuti poi si procede con l'aggregazione degli altri contenuti. Alla fine mh, noi dobbiamo andare a impostare il um, private, ossia se eh, di, di default è impostato su private, è, mh, però è, è accessibile solo a noi potrei eh, postarlo su uh, public eh, sarebbe visibile nella directory di Worknet eh, pubblica Unlisted eh, eh, eh, coloro che hanno il link possono accedere quindi direi Unlisted quindi abbiamo <coughs> mm, organizzato questo uh, padre te, in maniera tale che chi mm, Può, eh, chi eh, ha il link possa accedere posso anche andare in invite, invite e quindi dare il, il link o il code mettere la <coughs> username o email mm, e eh, copiare questo link ho a disposizione come vedete un codice QR e una, un codice del, mm, eh, per, per entrare, un, un numero di codice per entrare. Posso mm, comunque eh, eh, in questa maniera mm, invitare i, coloro che uh, possono dare una mano, un contributo per la realizzazione di questo eh, Um, ok, quindi potrei uh, qui uh, mettere l'indirizzo uh, di, di chi voglio che partecipi al mio uh, walklet per uh, mail, ad esempio. Ok, quindi come vedete posso ritornare sempre indietro, a cambiare il background image, eh, posso eh, condividere e eh, copiare la, mm, mm, e permettere agli altri di duplicare anche la mia collezione e anche da qui eh, eh, il, posso attivare il tasto eh, collaboration, contributor eh, Uh, editing items quindi eh, che permetto a, um, a tutti eh, con, a coloro che con, contribuiscono di, eh, di editare delete eh, e di uh, cancellare tutti i, gli items eh, nella collezione lo disattivo naturalmente posso de delete collection e come vedete eh, qui in setting posso comunque ritornare a ridare eh, così le delle impostazioni al mio woklete clicco su ora dan vado ora nelle mie collezioni qui vedete tutte le uh, collezioni che ho creato sulla uh, sinistra quindi le collezioni che compaiono sono 26 i bookmarks uh, 251 i uh, group uh, collection 2 è molto interessante la funzionalità degli spazi, spaces, di Worklet, perché sono una funzione organizzativa per eh, le collezioni da eh, condividere. Negli space si possono mh, quindi spostare contenuti creati o crearne di nuovi. Possono essere eh, gli space collaborativi, aggiungendo membri, con in invita a membro, eh, condividendo il link, il codice o il QR con studenti o colleghi che possono aggiungere risorse. Queste eh, vedete sono, ad esempio questo il corso è una collection che ho eh, chiamato eh, proprio approccio alla eh, DAD. Adesso ne andremo comunque a creare un, eh, eh, una collection, uno space che avevo eh, quindi creato eh, per eh, proprio riunire diverse collection che riguardavano la DAD. Allora, eh, si possono creare degli spaces, eh, degli spazi per il materiale scolastico creare eh, uno space per eh, ogni materia, creare progetti di gruppo con studenti, abilitando la collaborazione, il docente può eh, creare uno spazio per ogni studente e questo può creare il proprio dentro il proprio portfolio di risorse che eh, poi eh, può condividere anche con i genitori. I gruppi mh, possono essere differenziati per colore o, eh, come vedete, per in, immagine e individualizzazione. E quindi è molto interessante creare spazi per ciascun argomento di studio, creare spazi per ogni valutazione formativa, creare spazi per ogni mese in modo che la, le famiglie possano accedere come ad una newsletter, questi spazi, creare spazi per ogni eh, piattaforma che eh, si usa. Quindi eh, il, gli space sono eh, qui, eh, anche integrabili in eh, Microsoft Teams e, e in Google Classroom. Si possono creare. Eh, space di fac e, insomma ci sono tantissimi generi di space per organizzare meglio le uh, risorse e renderle disponibili come si fa ad aprire uno spazio molto semplicemente si con il più um, con il più si fa, va a create or Uh, join space qui metteremo una um, eh, ad esempio immagine quindi l'immagine la possiamo mm, quindi uh, change image uh, uploadandola dal nostro uh, pc oppure dalla, mm, dalla public uh, library questa Okay. prendiamo una dalla public library ad esempio questa done se vi sta bene questa oppure potete poi sempre eh, personalizzare dobbiamo inserire il nome poi del nostro spazio lo chiamo prova e um, se potrei anche accedere allo spazio con un codice se avessi un codice qui mi, eh, allora cliccherei qui oppure eh, vado a creare lo, sp lo space oppure lo cancello create Quindi ho eh, creato il nuovo eh, space, oh, qui ho lo space setting, quindi vado a vedere eh, nello space setting che posso mh, quindi, mh, cambiare la, la foto, cambiare il titolo, cambiare tutto, insomma, e, uh, mh, e poi salvare oppure delete questo space ok eh, eh, posso mm, uh, comunque mm, andare nella eh, il edit profile dice quindi potrei attivarlo ma ci penserò dopo Dice che ogni spazio ha il suo profilo per impostazione predefinita, quindi il profilo non è visibile a nessuno e sono eh, rilevabili solo le raccolte pubbliche. Se il profilo è pubblicato, tutte le raccolte pubbliche all'interno dello spazio verranno visualizzate nel profilo, però si può modificare il tutto il, quando si vuole. Quindi... Eh, ritorniamo nel nostro space prova e posso qui uh, create a new uh, collection alla solita maniera di prima un titolo eh, metto anzi una cover la scelgo dalla library Ecco, ah, poi eh, entro con un titolo di questa collezione e quindi scrivo prova Anitel, eh, metto una descrizione, questa è una prova, ecco. E uh, quello che volevo dire è che poi vado posso andare a aggiungere la solita maniera come prima i, i contenuti mh, o l'indirizzo eh, web oppure il testo oppure un video youtube e tutto il resto ok faccio vado dopo la compilerò vado su dan e quindi vedete che in, questa, in questo spazio che si chiama prova io ho una prova Anitel, cioè un file Anitel ora andiamo a vedere come spostare eventuali contenuti copiare dentro l'uoklet vado in uoklet, ad esempio in le rubriche valutative vado nei tre puntini e uh, qui posso uh, Move uh, Collection e, um, e la posso spostare in uh, prova. Quindi, move, vedete, move. Ora andiamo nella collection prova e vediamo che compare la, sia la prova. Anitel, che le rubriche eh, valutative che ho spostato qui. Quindi eh, ottima questa funzionalità di uh, Worklet che rende possibile aggregare ulteriormente, organizzare le risorse per eh, la didattica.